Ciao ragazzi di Giovani in Rete, benvenuti con la vostra web tv, ce ne vuole una web tv nuova e importante come quella che state allestendo, quindi vi faccio un bo in bocca al lupo. Dovevo parlarvi della mia esperienza, ma io non è che ho grandi consigli da dare. Quello che vi posso dire è che vi presento questo gioco, per chi non lo conosce, si chiama 2048 ed è un gioco che secondo me insegna molto. Io lo uso, mi diverto, ma è un gioco che va esattamente come la vita. Bisogna andare a piccoli passi, procedere con cautela, a volte rischiare, però non è impossibile, anche senza un tutor ci si può arrivare al 2048. Come auguro, riuscirete voi con la vostra web tv, con la vostra carriera e con la vostra vita personale. E poi volevo ricordarvi anche un consiglio che mi ha dato a me, perché io imparo sempre tutti i giorni, un consiglio che mi hanno dato di recente, si tratta di Ethan Zuckerman, è uno dei più grandi specialisti in società digitali al mondo e mi ha detto la condivisione è un valore quindi vi invito a imparare e a condividere sempre, nonostante l'età, nonostante le difficoltà. Io penso che continuerò ad imparare finché potrò e finché vivrò. Auguro a voi stessi di fare lo stesso.